Ciao a tutti e benvenuti a Zukei Puzzle, il gioco per i veri appassionati di poligoni. Ma cosa sono questi Zukei Puzzle? Gli Zukei Puzzle sono puzzle giapponesi, costituiti da un certo numero di punti disposti in una griglia quadrata. Alcuni di questi punti vengono usati per disegnare i poligoni, altri sono punti distrattori. Oggi abbiamo con noi Marco, 12 anni, e il suo motto è che i poligoni non hanno segreti per lui. E Irene, anche lei frequenta la Prima Media e si definisce Geometry Addicted. Ora daremo il via alla ruota e il concorrente dovrà disegnare collegando i punti che vedrete sulla griglia il poligono selezionato e fornire una scheda tecnica del poligono. Iniziamo con Marco! uscito il rettangolo ora Marco dovrà disegnarlo bravo Marco giustissimo Marco ci ha fornito una scheda tecnica del rettangolo dicendoci che un quadrilatero che ha tutti gli angoli interni congruenti tra loro e tutti e quattro retti e ciascuna delle due coppie dei lati opposti è costituita da lati congruenti grazie Marco hai giocato benissimo e ora tocca a Irene Ed è uscito il trapezio. Ora Irene doveva disegnare un trapezio. Mm, mi sa che c'è qualcosa che non va. Irene chiede un aiuto da casa. Due dei lati sono tra di loro paralleli. Bravissima Irene. Irene ha corretto il disegno e ci può dire ora che il trapezio è un quadrilatero e ha due lati paralleli tra di loro grazie irene irene guadagna 3 punti mentre invece marco ne aveva guadagnati 5. ed eccoci arrivati amici al secondo round ora i concorrenti dovranno aggiungere un punto al puzzle sapranno posizionare opportunamente un nuovo punto in modo da ottenere il poligono richiesto e soprattutto esiste un unico modo per posizionare questo punto iniziamo ora con irene irene di deve disegnare un triangolo rettangolo isoscele ecco dove Irene ha posizionato il punto ora ci può dire che quello che ha disegnato è un triangolo rettangolo isoscele perché i due lati verdi sono tra di loro congruenti e l'angolino segnato in giallo è un angolo retto brava Irene guadagni 5 punti ora facciamo l'altra domanda a Marco esiste un unico modo per posizionare questo punto? Marco ci ha risposto di no, infatti ha posizionato il punto da un'altra parte ed è riuscito comunque ad ottenere un triangolo isoscele rettangolo perché risponde alle caratteristiche che Irene prima ci ha detto, ovvero due dei lati sono congruenti e l'angolo tra di loro è retto. Marco guadagna anche questa volta 5 punti. Eccoci arrivati alla fine, è l'ora dei punteggi finali. Il vincitore è… Marco con 10 punti! Complimenti Marco! Ma la vera domanda è… che cosa ha imparato Marco lavorando con gli zacchi puzzle? La morale di questi puzzle è che non importa la posizione e l'inclinazione di questi poligoni, ma ciò che conta per definirli sono le loro proprietà geometriche. Ad esempio, nel caso del trapezio che abbiamo visto con Irene, non è importante che sia disegnato in questo modo, in quest'altro modo o in quest'altro modo ancora. Ciò che conta per definirlo sono le proprietà dei suoi lati.